In questi video eh, esamineremo il, pro, il problema, eh, quello del, di un menù, di un ristorante e lo vedremo passo passo aggiungendo sempre qualche eh, difficoltà in più e quindi qualche, miglioreremo il codice via via. All'inizio faremo il, gli esercizi saranno basati sul sul costrutto della selezione, cioè l'if. Ma iniziamo dal problema. Dunque, il problema è questo. C'è un ristorante, il ristorante propone un menu che è questo, quindi ci sono 5 eh, scelte, l'utente ne può fare una sola, quindi può chiedere o oh, una di queste portate, eh, fagottino, lasagnette, tortino crostato oppure il menu completo. Qui a destra avete l'importo, cioè quanto costa ciascuna scelta. All'utente eh, all verrà chiesta la scelta e l'utente dovrà indicare A se vuole il fagottino, B se vuole le lasagnette e così via. La scelta per ora è una sola, poi vedremo come fare per fargli selezionare più scelte. Finita questa scelta, si chiede all'utente se ha una certa tessera, la tessera vegan. In quel caso, eh, all'importo che corrisponde alla scelta che lui ha fatto, dovrà essere applicato uno sconto del 10%. Che cosa deve fare il, il, il vostro programma? Data la scelta e la presenza o meno della tessera, deve visualizzare l'importo finale. Che cosa vuol dire questo? Cioè, che cos'è la prima cosa che dovete fare quando analizzate un problema? Capire quali sono i dati in ingresso e quelli che il programma deve produrre in uscita, l'input e l'output. In questo caso, eh, come input, cioè, che cosa dobbiamo chiedere all'utente? La scelta, quindi cosa, se vuole A, B, C, D o E, e se ha la tessera. Perciò in tutti e due casi noi possiamo pensare a, uh, al fatto che l'utente inserisca un carattere, un carattere no? da A a E e poi S a N a seconda se ha la tessera o meno. Cosa deve visualizzare? Cioè dare in uscita in output il programma. Quanto deve pagare l'utente? Quindi se l'utente eh, ordina il, le lasagnette, cioè la B, se non ha la tessera, il programma visualizzerà 10, altrimenti visualizzerà 9, ok? Allora, iniziamo a vedere il codice, scusate, il flowchart. Allora, che cosa dovrà fare questo programma? Dunque, iniziamo a mettere dei commenti. La prima cosa che deve fare è visualizzare il menu. Visualizzare il menu. Cioè, far vedere all'utente... questa roba qui cioè solo ABCD, ok? come seconda cosa deve chiedere all'utente quale portato qual è, qual è la sua scelta cioè che cosa vuole quindi chiedere la scelta all'utente ok poi in base alla scelta, determinare qual è l'importo da pagare. Quindi se l'utente ha messo A, l'importo sarà 8. Se l'utente ha scritto B, l'importo sarà 10. Quindi qui, in base alla scelta, determinare l'importo da pagare. Okay. a questo punto l'utente può chiedere scusate il sistema deve chiedere all'utente se ha la tessera vegan quindi chiedere all'utente se ha la tessera vegan e se la tessera Okay. Se l'utente ha la tessera, se ha la tessera, applico all'importo lo sconto del 10%. All'importo lo sconto del 10%. Ok, A questo punto ho tutto, visualizzo l'importo da pagare, che è questa parte in verde, cioè l'output. Visualizzo l'importo. Visualizzare l'importo. Ok. Una volta che avete già fatto questo passo, eh, siete a buon punto perché avete determinato l'input, l'output e determinato che cosa fare qui in mezzo, cioè quali, quali sono i passi da fare. Facciamolo però. Dunque, intanto che variabili ci serviranno? Ci servirà una variabile per determinare, eh, per, per far inserire la scelta all'utente, che sarà una variabile in te, il carattere, quindi da A a D, una per la tessera, S se ha la tessera, M se non ce l'ha, e poi, se vogliamo, una variabile invece, questa che è so, float, per l'importo finale. La variabile reale. Quindi all'inizio possiamo dichiarare la variabile eh, scelta, che è di tipo carattere. Qui, eh, come sapete, è una stringa, ma noi la metteremo poi carattere, ah, ho sbagliato, scelta. Ok, poi faremo la dichiarazione di tessera può essere anche un booleano tessera anzi mettiamo la booleana booleana cioè sì no vero falso ok e, eh, e poi un reale importo ok allora, cosa vuol dire visualizzare un menu? È scrivere questa roba qui. Quindi questa è un'operazione di scrittura. Io scrivo all'utente, cosa gli scrivo? Questa roba qui. Ok. Quindi l'utente, cioè il programma scrive tutta questa roba qui a questo punto cosa fa chiedo la scelta all'utente quindi prima gli scriverò inserire la scelta non andiamo a capo mettiamoglielo qua due punti ok e qui possiamo mettere la lettura la, la scelta dove andrà andrà nella variabile scelta quindi che cosa leggo? leggo la variabile scelta ok allora in base alla scelta determinare l'importo da pagare fermiamoci qui un attimo iniziamo a, eh, a eh, trasformare questo flowchart in un programma quindi per ora dobbiamo vedere il codice allora apriamo Visual Studio Eh, creiamo un nuovo progetto un'applicazione console e la chiamiamo menu soluzione ok benissimo allora, come al solito, noi scriveremo le cose qua in mezzo. La prima cosa che dobbiamo fare è dichiarare le variabili, ok? Quindi, dichiarazione, questo è il commento, delle variabili. E quindi abbiamo un char scelta. Abbiamo un boolean eh, tessera. e abbiamo un float importo. A questo punto possiamo visualizzare il menu cioè fare questa parte qua. Ok? Allora, prima scriviamo fagottino di scamorza su fonduta di ceci. Sono stringhe, quindi vanno messe tra doppio apice. Ok, facciamo così. Facciamo prima. Chiudiamo i doppi apici, la parentesi e ci siamo. Eh, perché ci sono qua delle cose sottolineate? Perché queste abbiamo dichiarato le variabili ma non le abbiamo utilizzate. Ma andiamo in esecuzione questo, così iniziamo a vedere cosa succede qua. Eccoci qua. Cosa fa il sistema? Il sistema eh, non fa niente, nel senso cioè visualizza... Ecco qua. Visualizza il, eh, il menu. Quindi fa 5 eh, eh, eh, scritture, console, write line, proponendo all'utente il menu. Okay? A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo chiedere all'utente di inserire la scelta e leggerla. E ce la faremo visualizzare. Quindi a questo punto possiamo dire di nuovo write line, no write, facciamo un write così siamo sulla stessa linea, inserire la scelta eh, gli diciamo appunto che deve essere a. a oppure b oddio allora a oppure allora da a e Mi fa la, la... Se, facciamo così. Facciamo prima inserire la scelta, chiudo a doppio apice. Così a questo punto l'utente inserirà la sua scelta e noi dobbiamo leggere la scelta. Quindi dobbiamo fare una lettura e metterlo nella variabile scelta. Allora, la lettura si fa come al solito: console. Read line. La readline però ci dà errore perché questa, la, la lettura legge sempre una stringa, noi invece abbiamo detto che scelta è un semplice carattere e quindi dobbiamo convertire to char la stringa. Lo rivediamo ancora un secondo. Allora, eh, questo console read line legge quello che l'utente scrive fino all'invio ed è una stringa. Se vogliamo trasformarla in un carattere, dobbiamo convertire questa stringa in un carattere, quindi converto to char, e metterlo nella variabile scelta. Come ultima cosa visualizziamo la scelta. Ok, Per ora console.brightline. Allora, l'utente ha scelto e facciamo visualizzare scusate, visualizzare eh, scelta, la variabile scelta.